Siamo qui all'arrivo di Lavarone con Giada Borgato. Vorrei chiederti, Giada, secondo te chi vince oggi a Lavarone? Che domandone che mi fai! Oggi sono ancora indecisa se arriverà la fuga o se arriveranno gli uomini di classifica perché sulla carta potrebbe essere anche una tappa da fuga, però le energie, insomma, iniziano a essere poche, i corridori hanno già fatto tante salite, hanno preso tanto caldo e iniziano a essere stanchi. Allora, facciamo due pronostici. Se arriva la fuga... Uh, un uomo italiano, oggi potrebbe essere Rosa, l'uomo che va a vincere la tappa, o anche Molle, ma è un uomo che mi piace. Se invece arriveranno gli uomini di classifica Direi. E invece per quanto riguarda la vittoria del Giro d'Italia, in generale, la maglia rosa secondo te è ancora combattuta o si può decidere anche già oggi? È un giro ancora molto bello e molto aperto, sono tutti molto vicini, penso vincerà comunque Carapazza, eh, però ci sono ancora tante salite da fare, oggi poi ci sarà la marmolada a fine settimana, quindi ne vedremo delle belle.